Siamo oddio, cosa come un altro qua? Siamo in giro di una Mamma mia, Tra l'altro, è l'unico rimasto. Oggi ci taglieremo i capelli. Minimo, ho preso la macchinetta per i capelli e domani finisce la quarantena. Non è vero, non sarà mai vero. Outfit sempre molto sobri, fa il qua al supermercato. Nuova cuccia per Pepito. Che spesona. Bene, bene primare. Dai, dai. È il momento di farti vedere la sorpresa Pepitone eh? guarda un po' cosa ti ho preparato qui eh... Mi piace Pepito Così possiamo stare a letto insieme Ci facciamo compagnia Ciao Pepito Come ti trovi nel tuo nuovo trono eh Pepito ti trovi bene? Così stiamo qua insieme Dopo facciamo un bel bagnetto Io mi devo tagliare i capelli E te fai un bel bagnetto eh Pepito Sto scaldando l'acqua per Pepito Per fargli questo bagnetto Dopodiché mi taglierò i capelli Quindi oggi tutte e due estetista parrucchiere Sarò l'estetista di Pepito E il parrucchiere di Barbuto Ovviamente l'acqua non troppo bollente Ma neanche fredda Perché con cui. A Ricci piace stare al caldo Però non bollente, poverino, perché sennò si fa una sauna Ovviamente non è il suo primo bagno Gli ho fatti già un bel po' Però è il primo che vi faccio vedere Pepito sei pronto? È un po' intima come cosa, secondo me si vergogna un po' Ok, l'acqua è perfetta Pepito, è l'ora del bagno Oppela Eh qua. Allora io vedo tutti i video su internet dove ci sono i ricci che si arricciano Ok e si fanno bagnare tranquillamente Devo dire che è molto più tranquillo rispetto alle altre volte Le prime volte voleva scappare assolutamente dal lavandino Tipo adesso Poi comunque i ricci sono degli animali molto puliti Perché fanno tipo come i cani Si leccano il pelo e si tirano via un po' le robe no? Però ci tengo comunque a tenerlo molto pulito Ciao oh, Pepito, guardate quanto è carino quando è tutto bagnato Si vuole ributtare, attenzione si vuole ributtare Pepito Pepito attenzione si vuole ributtare Eccolo si lancia, incredibile, proprio lui Cambia idea, rimane appeso Pepito sta per scendere, sta per scendere Eccolo <ride> Ok adesso ti asciughiamo eh? Allora l'ho lasciato un attimo senza asciugamano così si scrollava un po' Adesso eccolo qui Pepito, vuoi salutare? Lo asciughiamo per bene Ora lo asciugo per bene e poi lo rimetto nella sua cuccia Ok è arrivato il momento di tagliarsi i capelli Ovviamente ho tutto improvvisato, tutto fatto in casa So già che farò una mega cazzata Ho oh, per fortuna questo specchio che ancora non ho montato Che è quello che ho preso le chiacchiere in quattro pezzi E quindi ne ho preso uno per aiutarmi a tagliarmeli dietro Solo no, non so come fare Poi mi sono appena reso conto che il rasoio che ho comprato stamattina In realtà è per la barba Però per fortuna c'è questa roba qua Che taglierà i capelli Ho già fatto una prova come vedete c'è un mio capello bianco Era rimasto solo quello non mi ero neanche accorto che era per la barba Però in qualche modo lo faremo andare Poi forbici da cucina Una tovaglia per mettermela attorno E una lametta Oddio Mi sono appena reso conto che non ho neanche un pettine Per misurare quei capelli Per non farmi proprio a zero E ho solo una spazzola, la vedo molto molto dura Ma non ci fermiamo, dobbiamo assolutamente tagliarli Ci siamo Oddio Io sono barbuto ma non ho la barba E oggi anche parrucchiere <ride> Ho paura di quello che sto per fare Oh dear. Oh Dio fare come fanno i parrucchieri fanno così ecco qua ora funziona è solo una questione di trucchi oddio cosa ho combinato qua è uscita una riga <ride> Allora mi è venuta una super idea per regolarmi sono tipo questo coltello farò così e, e lo userò tipo pettine sta venendo un casino <ride> eh? È arrivata in soccorso la mia e ragazza perché qua dietro non ci vedo sto combinando un botto di casini perché appunto non ci vedo niente <ride> Perché sono troppo lunghi, bisogna prima accorciarli un po' se sennò... no. Ah eh sì, prima li ho accorciati prima quello a forno. Male. Mi ha fatto malissimo. Bagna bagna. Siamo nuovamente soli. Io, vis i capelli. Stanno venendo davvero una merda, raga. <ride> Mi sto rovinando Credo di aver avuto una cattivissima idea <ride> A tagliarmi i capelli da solo Forse era meglio aspettare che finisse la quarantena Diventare un super capellone E poi andarli a tagliare Pensavo seriamente di avere una dote nascosta Ma non fa per me e non imitatemi Raga credo di aver trovato il trucco Vado così, cambiato forbice Così Sta venendo raga E la sta venendo Ho deciso di fare anche dietro da solo Senza guardare, usando il trucco, il metodo Ragazzi ho preso gusto, guardate che eh? Che taglio che sta venendo sto. sto facendo anche la sfumatura Ma è incredibile questo barbuto parrucchiere Eccolo, proprio lui No look, senza guardare Barbuto, il mitico parrucchiere mi rendo bene eh? attenzione perché ci potrebbe essere Bea che potrebbe aiutarmi da dietro in realtà le ho chiesto di tenermi lo specchio te la camera si vede bene? no come no? cioè si vede tutto lo stupo non si vede tipo lo specchio ma no si sì, si sì, sì, si vede va bene allora avvicinalo così perfetto mamma mia barbuto parrucchiere barbuto barbiere barbiere parrucchiere <ride> Il barbiere e il parrucchiere, incredibile Più lui no, Aspetta Più vicino Ok Depiliamo le ali anche Ok vai dall'altra parte Stai in mente Mamma mia ragazzi eh? Che taglio Che taglio Sono le 8 di sera Ci ho messo non so quante, quante ore Tre e mezza Tre ore e mezza ragazzi ma Mamma mia Eh? Che, <ride> che capello qua Ho addirittura fatto una sfumatura Dall'altra parte non mi è riuscita molto bene Però un, un po' c'è Dall'altra parte ho fatto addirittura la sfumatura Faccio un giro Barbuto è okay. un parrucchiere barbiere sprecato, so, so fare qualsiasi cosa Bene, per questo video è tutto, non ci credo neanch'io, io vi giuro che all'inizio si vedrà sicuramente nel video Ero impanicatissimo e a una certa invece mi sono gasato, ho iniziato ad andare con le forbici. Ed è uscito un taglio incredibile Un messaggio a tutti i parrucchieri d'Italia, anzi del mondo, state attenti Perché se un giorno dovessi fallire come youtuber... Mi apro un negozio, e vi faccio fallire tutti. Spettacolo, che capelli petacolo. <ride> Ovviamente si scherza. Ci vediamo domenica con un prossimo video perché ogni mercoledì, ogni venerdì, ogni, ogni domenica esce un video su YouTube in quale 14. Ciao!